Vediamo come scaricare i dati sulla popolazione residente italiana dal sito dell'Istat. Allora, apriamo Google e cerchiamo popolazione residente italiana, popolazione resi, residente Istat. Ecco qua, ce lo suggerisce. Eccolo qua, la popolazione residente al primo gennaio. Questo sito io ho, ho cercato solamente una volta. Ho provato a scaricare i dati da questo sito, e sinceramente mh, sarà stata un, una mia lacuna, ma non ci sono riuscito in modo agile, in modo veloce. Perché questo è un sito, come dice un mio carissimo amico, studiato per chi. Mh, ci lavora giornalmente con i dati statistici, per chi come me ci lavorano molto ogni tanto non è certamente il luogo migliore, dove o meglio non è l'interfaccia migliore per scaricare i dati, perché sono strutturati in modo molto, sono ben fatti dall'Istat, questa pagina, ma questo dataset come vedete è suddiviso per territorio, vedete Italia, Nord-Ovest, Piemonte, per sesso per eh, selezione periodo qua posso selezionare il periodo 2019 stato civile età tipo di indicatore quindi qua è veramente eh, almeno ci ho, ci ho provato una volta e poi ho lasciato perdere la cosa che invece faccio ogni tanto è quella di andare direttamente su esporta e scaricare direttamente il file csv quindi clicco qua e poi seleziono formato predefinito, separato dalla virgola, ok, e scarico. Così facendo, scarico un file CSV, pesantuccio, siamo intorno ai 43 mega se non ricordo male, in attesa di risposta, qua sotto mi dice. Ehm, aspettiamo aspettiamo eccolo qua e allora mh, file è questo qua lo metto su download va bene salva ecco qua l'ho già scaricato questa pagina la chiudo perché non mi serve più vado su download e download siamo qua questo è il file 43 mega ora da questo file è possibile estrarre i dati sulla mh, popolazione residente suddivisa per regione o per province e eh, forse anche per comuni eh, però ora vi faccio vedere con un software open source eh, visidata si chiama vi faccio vedere come mh, estrarre da questo dataset i dati che a me interessano Visidata è un, um, un software, ripeto, open source, scritto in Python um, e funziona da riga di comando. Ho appena avviato la, la mia shell di Linux sotto Windows e per richiamare il file, o meglio, per installare, occorre prima installare eh, Visidata e poi per richiamarlo basta scrivere VD e poi il nome del file DCIS. E invio questo è il nome del file che ho appena scaricato un attimino che lo avvia ecco qua qua sotto vedete che sta caricando tutti i record se non ricordo male sono 240.000 circa o di più no di più sono 289.000 righe vi la prima colonna <coughs> questi sono i codici NUTS infatti c'è l'italia intera poi suddivisa per ripartizione <coughs> poi per province e anche per regioni, e, come vedete qua il territorio, rete Italia, Italia, Nord-Ovest, Piemonte, Torino, Vercelli, tipo di dato, popolazione, stato civile, ci sono tutti questi dati, comunque sono 200, circa 290.000 record. Da questo file ora vediamo come estrarre. Allora, vado su sesso, sesso, qua totale, seleziono totale, pigio la virgola in modo da selezionare tutte le occorrenze che nel campo sesso hanno totale e sono tutte queste. Per ottenere un altro file, un altro foglio dove mm, dove visualizzo solamente le righe in giallo, quelle selezionate, basta fare Shift 2. Ora sono a 96.000 righe. Stesso cosa faccio con Stato Civile, virgola, Shift 2, e siamo a 13.000 righe ora. Ora vado su uh, ETA, su ETA, vediamo cosa c'è all'interno di questo campo. Per vederlo, seleziono il campo, e poi shift f eccolo qua questi sono tutti gli anni che vanno da 0 fino all'ultimo dovrebbe essere 100 esatto a me interesso il totale seleziono il totale faccio invio in modo tale da ottenere solamente 135 righe quindi Falle di partenza 289.000 righe, ora sono a 135 righe. Questo qua va ulteriormente sistemato, nel senso che ora a me occorrono solamente le righe delle regioni. Le regioni, come vedete qua, Piemonte, ehm, Liguria, sono tutte quelle che hanno un, un, il codice NUTS, pari a 4 caratteri quindi per selezionare sono i 4 caratteri qua basta fare una selezione tramite il regex quindi ho fatto shift pipe, cioè ho digitato pipe poi accendo circonflesso 1 2 3 4 caratteri e dollaro finale invio ecco qua che ho selezionato le righe che sono tutte le regioni queste per ottenere un nuovo foglio con le sole regioni, shift 2. Vedete qua sotto 22 righe. Sono 22 perché sono 22? Perché abbiamo Trentino alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano e la provincia autonoma di Trento. Bene, ehm, per eliminare i cambi che non mi interessano, per esempio il tipo di dato non mi interessa, quindi piggio meno. Popolazione non mi interessa, meno, meno, totale, meno, meno, meno, meno, meno, meno, meno, meno, questo è il valore, quindi il dato che mi interessa lo conservo, questo non mi interessa e questo neanche. Così facendo ho ottenuto il file che mi interessava, per salvarlo Shift e eh, Ctrl S e in basso a sinistra mi suggerisce un nome da salvare, ma io lo chiamo, cancello tutto e scrivo pop res istat 2019 anzi devo aggiungere eh, punto C, eh, csv ma devo mettere sono delle voci reg, residente regionali reg salvo e il file l'ho salvato chiudi eccolo qua lo apro con LibreOffice, eccolo qua, ed eccolo qua, ciao, alla prossima.